Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti. Questo video è dedicato ai puzzle, quindi so che a molti di voi interesserà questo argomento. In questo periodo ci stiamo dedicando un po' di più ai nostri hobby e ai passatempi, uno tra i quali ho notato che è appunto realizzare i puzzle. Quindi nel video di oggi andiamo eh, a realizzare un video tutorial su cosa fare, come comportarsi una volta che abbiamo realizzato il nostro puzzle. Ho realizzato eh, già tempo fa eh, un video appunto riguardanti i puzzle in cui davo alcuni dritte alcuni consigli su come io mi gestivo sulla realizzazione di un puzzle, su come rendere, insomma, questa cosa un po' più semplice, un po' più veloce, non un po' più veloce forse no, ma un po' più semplice, sì. E uh, in molti di voi mi dite ma una volta che hai fatto i puzzle cosa fai? Allora nel video di oggi ve lo mostro, e, sì ho un problema con i puzzle, ne ho un'infinità, ne ho fatti un, un sacco di misure uh, Il più grande che ho fatto è di 2500 pezzi quindi non è che sono proprio un'esperta, non mi sono portata oltre ma... Uh, comunque eh, qualcosa so fare ecco. e questo video appunto, eh, vi mostro cosa faccio una volta che ho finito i puzzle cioè come mi comporto per poterlo poi eh, riuscire ad incorniciare senza intoppi, senza problemi o senza romperlo prima però vi ricordo di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale eccoci qui allora questi sono alcuni dei puzzle che appunto vi dicevo prima ho realizzato è... questi sono da 500 pezzi ce n'è uno con una, una coppia di cuccioli eh, uno con lo kitty che fa parte di un doppio puzzle e questo con gli unicorni e questo è rotondo sempre con i cavalli e questa ha una cornice che ho realizzato io quest'altro è sempre con i cavalli e questa è un'altra cornice che ho realizzato io con i legnetti accendi fuoco e sì anche di quello tondo vi dicevo ho realizzato la cornice con una semplice corda intrecciata questo è un po' più grande anche qui ci sono dei cuccioli e un altro con altri cuccioli, questa volta sono gattini e anche questo è già incorniciato alla fine, questo sarà il risultato finale diciamo dei nostri puzzle. Qui dentro eh, ci sono altri puzzle, eh, questi però non li ho ancora completati e questo è il secondo puzzle di quello che vi ho mostrato prima, questo è un altro puzzle di cui ho perso la scatola e sarà un'impresa cercare di realizzarlo, anche perché se non ricordo male è un paesaggio. Questo è un, un altro cucciolo ed è quadrato, mi, mi ispira moltissimo. Ne ho um, un altro da 3000 pezzi e questo sarebbe, nel caso io decidessi di farlo, il puzzle più grande in assoluto che ho realizzato. E ne ho un altro da 1500 nel tavolo da qualche anno, ma resterà lì ancora un po'. Dunque, questo è il puzzle che andremo a lavorare, cioè quello con unicorni come eh, vedete l'ho realizzato sopra un cartoncino e eh, vado a poggiarli sopra un altro ca cartoncino per poterlo poi girare eh, sotto sopra con un movimento veloce e eh, in questo modo soprattutto se il puzzle è di buona qualità non perderà un pezzo a questo punto vado a prendere uno scotch da pacchi quello largo per capirci e vado a eh, Rivestire l'intero puzzle dal retro, appunto, con questo scotch da pacchi. Quindi, eh, un po' alla volta, una fila alla volta, vado a rivestirlo completamente. Ogni fila vado a sormontare lo scotch di circa mezzo centimetro con lo scotch che ho appena messo, in modo da eh, renderlo, appunto, più resistente e creare una vera e propria base di scotch. Da cui non che permette che non permetterà al puzzle di eh, rompersi e continuo con questo passaggio fino a ricoprire appunto l'intero puzzle stendo molto molto bene lo scotch lo faccio aderire meglio che posso a questo punto posso eliminare il cartoncino perché non mi serve più e con le forbici vado a ritagliare tutto lo scotch in, in eccesso su tutti i lati del puzzle. Come vedete si riesce a muovere e girare il puzzle senza alcun problema perché tanto ormai non si scolla più ora lo rigiro nuovamente e questo passaggio è facoltativo ma io lo faccio sempre se volete potete proteggere il puzzle eh, utilizzando o una vernice eh, di quelle apposta appunto per i puzzle come quella che sto utilizzando io in questo momento ma semplicemente perché la devo consumare oppure andando a mescolare insieme eh, con la vinilica e acqua in parti uguali oppure al massimo due parti di colla vinilica e una parte di acqua ma non non diluitela meno di così perché altrimenti non verrebbe bene e eh, con questa soluzione passate l'intero puzzle verificate insomma di aver passato ogni pezzettino di puzzle e anche all'interno tra un puzzle e l'altro insomma in modo da sigillarlo bene ma anche di realizzare una protezione che appunto lo protegga nel tempo io a questo punto utilizzo il foam per velocizzare il passaggio successivo in modo da asciugare bene la mia vernice e rifaccio lo stesso identico passaggio per la seconda volta quindi ripasso la protezione una seconda volta in modo da essere sicura appunto di aver protetto tutto il quadro ma anche per rendere appunto i colori più belli, più lucidi e più brillanti ed ecco qua il nostro puzzle è finito a questo punto potete scegliere di eh, continuare come volete quindi o lo lasciate così o lo incorniciate o lo incollate in un cartoncino e niente con questo è tutto come avete visto il procedimento è molto semplice molto veloce e spero comunque di avervi aiutato Lasciate un mi piace al video se vi è tornato utile o se comunque vi tornerà utile, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!